Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, sì lo so, siamo già a Milano e si incominciano a vedere già i pacchi ma tranquilli, adesso iniziamo questo video facendo un salto indietro nel tempo perché ho deciso di portarvi con me e farvi vedere tutto il mio viaggio slash trasloco slash ingresso nella nuova casa che avverrà a termine di questa settimana, la prossima settimana insomma, capirete quindi adesso vi lascio il video che abbia inizio il quarto trasloco visto su questi schermi di youtube ha. siamo in fase di partenza e questo è il frigo che ci è rimasto Devo dire che solitamente sono molto meglio organizzata e solitamente arrivo alla fine con veramente zero roba in frigo, ma ovviamente tutta questa roba non è un problema perché ce la portiamo via, tanto si, anche questa cosa si scongela e le mangiamo nei prossimi giorni. E eh, sono avanzate anche, questa è la roba che ho detto Jimmy, colazione, finisci, <ride> sono avanzate anche delle uova che per portare via in modo più sicuro... Le faccio sode, non alla fashions. E purtroppo qui, ragazzi, un uovo ha dato forfè. E una cosa che ho imparato a fare, che prima non facevo e, e l'ho pagata cara, è quando sono al supermercato controllare le uova. Cioè, proprio prendere il pacco e aprirlo e vedere che non siano rotte. Questa probabilmente o mi è sfuggita perché si è rotta sul fondo, no non lo alzo perché già ho fatto un casino, mi lancio l'albume addosso, comunque eh, o mi è sfuggita o eh, si è rotta nel portarla a casa, che è molto probabile perché non sono molto delicata io. è nato il bel tempo, scusate, penso, penso che ci sia un po' di vento in realtà okay, allora. oggi è tornato il sole e quindi ne ho approfittato questa mattina per fare un velocissimo Tabata che non ho filmato per i video eccetera ma ve l'ho messo nelle stories quindi l'avrete visto <ride> e adesso finiamo di sistemare casa, pranziamo e poi partiamo è terminato è stato un allenamento molto rapido e veloce giusto per muovermi un pochino visto che poi passerò tutto il giorno seduta in macchina e adesso mi faccio la doccia ovviamente sono andata qua e ne approfitto per farvi vedere non so se ve lo ricordate ma negli ultimi vlog vi ho detto che um, io solitamente utilizzo prodotti bio per lavarmi i capelli però qui Jimmy aveva preso soltanto tipo quello lì commerciale e quindi mi stavo adattando però poi l'ultima volta che sono andata a Lidl ne ho approfittato e ho preso questi di PH Bio che appunto trovo a Lidl questi in realtà sono quelli con cui ho iniziato a prendermi cura dei miei capelli con prodotti bio non sono una grande intreditrice, ma mi sono trovata sempre molto bene e sono prodotti vegani, sono certificati bio, quindi insomma io mi sono trovata bene e mi fido abbastanza. Ve ne ho anche parlato già su eh, Instagram e anche voi sono piaciuti, quindi li trovate a Lidl. Ah, scusate, ma allora, mentre facevo la doccia eh, stavo leggendo il ehm, pack e praticamente... Oltre a listare gli ingredienti ti dice anche da dove derivano, quindi cioè, ad esempio il glicerolo glycerol, ti dice che è da olio di cocco e palma e poi ti dice anche la funzione. Quindi anche chi come me è un po' ignorante al riguardo può capire cosa sta mettendo in testa. Pensare che quando siamo arrivati questi erano l'ordine del giorno. E adesso è estate. Direi che carichi siamo carichi e siamo pronti a partire. Yeah! Cioè questo significa che è veramente... si spera, ha finito questo incubo. Ciao, Ciao Casina, ci vediamo presto. Mm, grazie di tutto. In questo viaggio per la prima volta abbiamo deciso di non ascoltare la musica ma ascoltare dei podcast Ci stiamo facendo tutta la playlist di Spotify di Alta Infedeltà Sì, non è un podcast molto... È un po' inusuale <ride> Saliremo di qualità e livello magari nei prossimi viaggi Ma per ora... Sono storie di Alta, alta Infedeltà, infedeltà. Piccolo pit stop in autogrill, luna silenziosissima, non ha, cioè vi giuro, non è mai stata così tranquilla. Jimmy prende la merenda. Se ne di carta. uova però qui dentro. Dove dovresti averle messe? Nella carta stagnola, la che. vedo la carta stagnola. Vieni, lascia, lascia, lascia. Ma dove cacchio peschi? luisio mm, è vero. Chiudi, o prendine uno e mettilo via. Pensavo tu lo volessi anche te. No, io sono a posto. Pavino, Pavino, merendino. Miranda sign on the go. Yes. Finalmente a casa. Ragazzi, uh, luna si sì, è spesatissima. È un casino. Allora, a parte c'è. Cioè... Io ho ancora il piumino Il cappotto Ma aspettate la, la, la chicca è questa La ghirlanda di Natale Non ricordavo Di avere così tante scarpe Cioè allora Già ho lasciato casa un bordello Cioè vabbè Luna dai non rendere la situazione Peggiore di quello che è No vabbè che casino Però finalmente <ride> Mettetevi le mani davanti agli occhi Vi prego Questa è la situazione camera da letto Mamma mia Ah e tra parentesi cucina Ovviamente io dovevo stare via Un weekend, avevo lasciato tutta la roba in frigo Allora ho chiesto al mio proprietario Di casa di venire a svuotarla Questa è la roba che ci siamo portati dalla Toscana Quindi ho chiesto al proprietario di venire a svuotarla E si è portato via un po' di roba Ma ha dimenticato O meglio non penso che nemmeno aperto questo io vi giuro ho creato un nuovo organismo che schifo ma io mi chiedo sinceramente ma che cos'era questa cosa pasta cioè sono tipo degli spaghetti cosa avevo lasciato in frigo non lo so non lo so ah. amore sei contenta di essere a casa eh, eh, eh. ci aspettano delle lunghe giornate uh, guarda i miei barattoli tutta la mia frutta la mia dispensa vediamo com'è la mia dispensa ah, ah, i semi di canapa sì ok ora sono stra per tutto incomincio a mettere via perché Jimmy è andato a parcheggiare la macchina eccolo Abbiamo scoperto cos'è questa cosa? Era formaggio. Qui c'era una bellissima forma di formaggio. Ma Jimmy mi sembrano, non so, zucchine grattugiate, pasta. Che ne so, adire anche al formaggio. E poi? Diciamo che era obbligatoria. Pizza! Yeah! Margherita. Bresauro, Luca, grana e zucchine. Mi spiego, ho visto che hai una bella collezione di sulle tue di credito. Come preferisce essere chiamata? No, guarda Bene, allora io ho degli orari molto strani. Ore 6:34. Ragazzi, è iniziato il trasloco. Inizio con la dispensa, mettendo via tutte le cose inutilizzate e pensando a cosa regalare alle mie amiche. Perché qua c'è un po' troppa roba e noi siamo piccolini. <ride> dispensa. Allora, la mia dispensa è così, organizzata così qui. C'è la parte che utilizzo giornalmente, quindi gallette, farine aperte, burri, eccetera. Prima finisco questo e poi passo a quello che c'è lì, che sono le scorte di quello che è là. E poi invece questo è l'angolo della pasta. Qui ho pasta, legumi, farine, quinoa, riso eccetera e poi qui tu tutta la pasta. Ecco, questa è la mia dispensa. Fate conto che in casa nuova, non ho perso un orecchino, l'ho tolto perché mi dava fastidio. Comunque, in casa nuova ho un terzo di questo spazio per la dispensa. Dopo la dispensa, ho deciso di passare alle scarpe domani portiamo la macchina lavale, quindi ho detto quali sono le cose che posso lasciare lì che mi sono solo di ingombro per me eh, le scarpe rientrano in questo e vi faccio vedere il motivo <ride> queste sono quasi tutte le mie scarpe quasi perché sono sicura di averne altre da qualche parte che usciranno col trasloco Contate tutte e sono 51 paio di scarpe, vabbè, sono principalmente scarpe da ginnastica, ma guardate i miei tacchi che belli. Quelli sono di Guess, è stato uno degli ultimi a cui in realtà un, un regalo di Jimmy. Poi queste le ho prese su Asos, penso, per il matrimonio, ho avuto una fortuna tremenda perché sono perfette. Queste sono di... Di, di, di... Passi italiani mm, L'ho presa a Torino in realtà quando sono andata Poi vabbè io ho Passioni Sandali Gioiello Questi due sono, questo è di Valerio Questo è di In Trend mm, Tipo Max Mara Invece questi sono anche rotti Ma li ho presi in un negozietto a Piacenza E poi io ho la Passione Mocassini Questo è stato veramente l'ultimo acquisto Prima della quarantena Questi sono di Louis jo, la, Il brand Rebel Queen però è eh, tipo Luigi, praticamente e poi i miei altri mocassini sono questi di Jonak ma li ho presi su Zalando Privé poi altre scarpe che io adoro sono questi stivaletti questi sono di Armani, li ho presi all'Outlet ma tantissimo tempo fa mi piacciono da morire queste scarpe un po' particolari <ride> E poi, poi, poi, poi, poi, poi, direi basta. Ah no, ovvio, questi sono stati i miei stivaletti di quest'inverno, li ho presi in un negozio a uh, Padova, sono di barca, ma so che c'è anche ad Arese. Ecco no, basta, poi tutto il resto sono, sono scarpe da ginnastica, una lunga collaborazione ha portato a questo. <ride> Iniziare il trasloco così presto perché stiamo iniziando praticamente una settimana prima porta proprio a questo rischio il fatto di riempirsi la casa di scatole. Quindi adesso ho dato una gran bella botta alle scarpe, queste sono tutte scarpe e questo è quello della dispensa di cibo di questa mattina e per fortuna portando la macchina domani da Vale ci liberiamo di questo bel ingombro. La, la cosa ideale sarebbe in tutti i traslochi farli in più tranche ma noi dovremmo fare tutto in uno quindi queste sono quelle superstiti, cioè quelle che tengo adesso, rimetto in scarpiera eccetera uh, mi sono tenuta un paio di scarpe per uscire e un paio di scarpe per allenamento devo trovare la scatola di quelle ma eh, diciamo che in questi mesi ho imparato a vivere con l'essenziale quindi diciamo la verità, non ho più voglia di fare scatole basta, mi sono stufata per il momento un consiglio, anche se può sembrare banale, è quello di segnare tutto, sempre, il contenuto della scatola. A volte sono stata anche super precisa. Ecco qua, in cui ho scritto esattamente quello che contiene, così si sa sempre tutto. Per pranzo di oggi svuota freezer, in questo caso, perché c'è una vellutata di cavolfiore e patate scongelata una barbabietola frullata e mischiata dentro per dare colore scongelata della feta scongelata e degli edamame sul gelato quindi cotti scongelati insomma mi ha capito quanto C è bello questo piatto io, mamma, ho... e no. vuoi vedere il nostro freezer non ancora non ve l'ho fatto vedere ma diciamo che io prima di partire ovviamente cerco sempre di svuotare il più possibile il frigo e, e tendenzialmente metto tutto in freezer, siete pronti? Sì. Uh! E l'ho già un pochino svuotato, ma cioè eh... c'è di tutto, ragazzi: di tutto D dalla mozzarella. Congelata, tagliata a fette mm, Perfetto ma come sarà buona. No allora ovvio Non è la, la bufala che è Però questa messa Cioè lasciata scongelare E poi messa sulla passata di pomodoro Come, come la facciamo noi ragazzi Lasciate perdere Jimmy È buonissima Qui ci sono dei ceci perché, oh ragazzi, c'avevo i ceci e li ho messi qua. Questa secondo me è pasta al forno. Dovrei vedere il mio ultimo vlog. Perché lì in teoria avevo fatto meal prep avevo messo via. Secondo me, da qualche parte c'è del banana bread. Ma punto a farlo oggi. La pasta è ghiacciata, non so. sa che accadrà qualcosa, eh? Attenzione quando si apre. Non mi metto un profumo da tre mesi. È andata male anche lui? Ah, è chiù <ride> ah, mi sento donna. Non ti sembro strana con altri vestiti oltre. Mm, un po', io più che altro con le scarpe, mocassi. Spazzole quelle professionali, eh. L'altra non sono le sue. Ma questa è fio merenda con due uova sode portate alla montagna su cracker, un pelino di sale e pepe. Ah. Oggi sono presa un po' dell'euforia non mi sono fermata un attimo Dopo pranzo sono andata a trovare una mia amica e poi sono andata a fare una mini spesa Perché non abbiamo in realtà bisogno di grandi cose per il momento visto che abbiamo un freezer da svuotare E domani è il giorno del mercato quindi frutta e verdura se è aperto non siamo proprio sicurissimi la prenderemo lì Però mh, sono andata perché ragazzi... Ho bisogno <ride> di prendere le banane guardate gli ingredienti e capite o meglio se non lo conoscete andate a vedere vi metto il link a questo video qua perché banana bread in preparazione queste sono le uniche banane che ho trovato non sono super mature e per renderlo dolce senza utilizzare zuccheri aggiunti è fondamentale che le banane siano molto mature quindi adesso le metto in forno e, e questo è un modo per farle maturare in modo veloce e le lascio lì finché non diventano tutte nere la ricetta che trovate sul sito prevede l'utilizzo di solo la farina di mandorle ma questo crea un banana bread molto molto light e io invece questa volta ho preferito fare un mix di altre farine con quella di mandorle per darle un po' di gusto ma l'utilizzo di altre farine lo rende più consistente perfetto per colazione perché io voglio domani a colazione <ride> nel spostarlo perché rimane molto umido sul fondo quindi poi... Lo sposto qua dove metto dello scotex che assorbe. È saltato un pezzettino. Siamo giunti al termine di questo video? Sì, lo so, eh, sono sempre io dall'intro, sto facendo tutto alla fine. <ride> il giorno dopo poi ho fatto colazione con il banana bread buonissimo con sopra burro di mandorle e i semi di canapa i semi di canapa secondo me sono veramente un seme spettacolare ricco di omega 3, 6 proteine dona un gusto terra gusto terra, hashtag gusto terra a, agli alimenti io veramente vi consiglio di provarlo poi eh, mi sono allenata mi sono allenata qui e non ho filmato perché è stato un allenamento molto veloce e devo dire che sto molto apprezzando il fatto di allenarmi a casa, mi sto trovando bene, probabilmente adesso quando mi trasferirò in una nuova casa mi creerò il mio angolino, quindi mi procurerò dei pesi, degli attrezzi, al momento soltanto delle bande elastiche, ma mi trovo bene, cioè vi filmerò qualcosa, magari seguitemi più su Instagram perché qui su YouTube tenderò a fare i video specifici per l'allenamento perché so che c'è chi mi segue solo per quello e chi guarda i vlog non guarda l'allenamento e vi capisco perché io quando guardo i vlog eh, di altri youtuber la parte allenamento la salto proprio quindi tutti i video allenamento saranno video dedicati e basta, poi sono stata al mio osteopata e finalmente mi hanno fatto i complimenti perché tutto lo stretching che ho fatto ha portato i suoi benefici, anzi sono molto migliorata. Ho liberato la dorsale che era un po' bloccata e anche la zona lombare che io ero strabloccata. E poi siamo anche a pranzo dalla vale. Ma dove c'è il passato in Madonna, guarda. E' eh? il pinguino che fa... Mi sono rotto il capo. <ride> <ride> quando non mi fanno la domanda mi è diventato il mio eh, progetto. Oggi siamo venuti a pranzo dalla Vale che ci ha coccolato con un pranzetto qui in veranda andiamo a 6.8 3 spezzettine eh? non ben <ride> capivosi pantaloni ingrassati in quarantena casino più che, più che in quarantena sottotesi oh bravo. Uh, è stato stranissimo e bellissimo allo stesso tempo è una sensazione veramente strana perché vi giuro a me sembra di non essere mai stata via mi sembra tipo sapete quando al grande fratello fanno freeze stop freeze cioè a me sembra di aver veramente... Non vissuto in questi due mesi, ve l'avevo già detto, ma adesso essere a contatto di nuovo con la realtà mi sembra di essere qui l'altro giorno. Sarà anche perché sono tornata e ho trovato sulla sedia i vestiti che ho indossato nell'ultimo vlog che avevo filmato e quindi veramente mi sembra di essere l'altro giorno. Molto, molto strano. Mi sento molto carica e ho veramente tanta voglia di fare. E bisogna rientrare, rientrare, cioè farsi meno segmentali. Tipo, ah come sarà, come faremo, ah bah bah io no E andare, perché nonostante le mie remore del tipo Sì, non voglio tornare, eh, adesso sono tipo Sì, sono tornato, facciamo Ok, quindi ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio Se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere Perché voglio continuare a vloggare eh, Questo è il quarto trasloco che porto su questo canale yes, quindi voglio raccontarvi un pochino tutto perché anche questo trasloco è diverso da tutti gli altri, in quanto ci muoviamo da una zona all'altra di Milano e non cambiamo città proprio, basta io ho tergiversato a lungo quindi spero che questo lungo video vi sia piaciuto se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale lasciate un commento, noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao